Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale di cucina oggi vedremo come preparare un pollo in umido con patate e peperoni in una casseruola capiente versiamo un generoso giro d'olio e facciamo il soffritto con una bella cipolla tagliata grossolanamente dopo aver imbiondito la cipolla rosoliamo il nostro pollo mentre lo rosoliamo aggiungiamo un pizzico di sale e un pizzico di pepe e mescoliamo il pollo è ben rosolato quando è dorato su tutte le parti Come potete vedere il pollo a questo punto è rosolato bene. Lo andiamo a sfumare con mezzo bicchiere di vino bianco secco. Quando il vino è evaporato aggiungiamo due peperoni tagliati a pezzettoni e le lasciamo cuocere per 5 minuti dopodiché andiamo a aggiungere 150 ml di polpa di pomodoro e mezzo bicchiere d'acqua portiamo in ebollizione e poi aggiungiamo due patate tagliate ai pezzettoni copriamo con il coperchio e lasciamo cuocere a piamma bassa per 40-50 minuti mescolando di tanto in tanto E voilà! 50 minuti circa di cottura e il pollo è pronto per essere gustato. Buonissimo! Spero che farete questa ricetta e lascerete un commento positivo. Mettete un pollice in su, iscrivetevi al mio canale di cucina e condividete il video. E poi io vi aspetto al prossimo video. Ciao ciao, da Gianni.